Il mio ruolo è solo di presentare il maestro Sez che è nato in Bosnia nel 1943, ultimo di otto figli di un calzolaio che durante la seconda guerra mondiale si trasferisce a Sarajevo da Rogatica, paese a est della Bosnia. Lo straordinario talento di Sez si manifesta fin dall'infanzia e la sua formazione avviene nella scuola superiore di arte applicata di Sarajevo quando giunge dall'Accademia di Belgrado è considerato quasi un prodigio. In quegli anni si sente isolato nel proprio percorso artistico, tanto da arrivare a distruggere quasi tutti i suoi primi lavori. A Belgrado incontra la moglie artista Ivana ed è in quel periodo che restaura una vecchia casa nel quartiere ottomano dell'antica città. Un luogo vicino a Mostra, amato da molti artisti. Nell'87 torna a vivere a Sarajevo mantenendo la casa e il lavoro a Pocitelli. Già allora è un pittore affermato non solo nel suo paese ma anche in tutto il mondo. E con lo scoppio della guerra, il mondo in cui Sez, il maestro è cresciuto, di armoniosa convivenza tra persone di diverse culture e religioni, l'abbiamo sentito nel corso degli interventi precedenti, viene sconvolto, la sua cittadina viene distrutta e con essa tutte le opere incisorie dell'artista. Morte e distruzione a Sarajevo lo costringono a fuggire con la famiglia nel 92 a Udine motivo per il, cui, per il quale parla molto bene anche la nostra lingua dove ricomincia a lavorare grazie all'aiuto generoso dello stampatore Corrado Albicocco per poi giungere a Venezia nel 98 dalla fine del conflitto l'artista ha ripreso un assiduo a frequentazione con la sua terra. Nel cuore di Sarajevo lo studio collezione Sez è stato riaperto e ora è un centro di iniziative culturali, oltre che sede espositiva delle sue opere. Nel dicembre del 2004 lo studio ha ospitato la centesima mostra dell'artista e sempre nel 2004, in occasione dell'apertura del nuovo ponte di Mostar, è stato presentato un libro di incisioni curati dalla scuola di Urbino sull'astre di Sez. Bellissima iniziativa del ponte di Mostar chiusa a per chi c'è stato alla popolazione aperta solo le autorità, giusto per, per rendere partecipe la popolazione di questa grande riapertura. Tra i più recenti e significativi riconoscimenti a Sez segnala nel 2001 Martin Aubrey, dopo aver visto le sue opere a Venezia, mi ha invitato l'artista Lille per una mostra antologica presso la chiesa abbandonata di Saint Marie Madeleine, recuperata per l'occasione. Un, un autoritratto di Sez è stato esposto tra quello di Picasso e Duchamp alla mostra Moi, realizzata al Museo di Luxembourg di Parigi, nel 2003 ha ricevuto il premio Leonardo Chacha per l'incisione, nel 2005 l'International League of Humanists ti ha conferito il premio umanistico Linus Pauling. Nel 2007 il Ministro della Cultura della Repubblica Francese ha conferito il titolo di Chevalier de l'Ordre de Arts et de Lettres. Negli ultimi anni è esposto in spazi di rilievo, quale il Museo Correr di Venezia nel 2009, con la mostra del potere della pittura e presso la Rotonda della Besana, che è a pochi passi da qui. Maestro, a lei ovviamente chiedo che ruolo ha la cultura, nella memoria del passato e soprattutto nella ricostruzione di un futuro condiviso, di una, un futuro di pace. Eh, ringrazio queste persone che, questo comitato che mi hanno invitato, non ho parlato Raramente, forse una o due volte, questa è la prima volta che sono invitato a parlare. Ho parlato qualche volta alle inaugurazioni delle mie mostre qualcosa, ma e mi emoziona sempre toccare questo immenso spazio che si chiama Bosnia perché purtroppo sono un bosniaco. Quando ho pensato cosa dire, cosa dire a voi che non ho trovato, perché come ho detto veramente spazio, problemi, le vie, come si avvicinare, cosa sapere, cosa sono infinite. Come studente dell'Accademia dell delle Arti a Belgrado ho pensato che, che, la guerra, che la guerra è finita per sempre come gesti, come azioni delle de persone, dell'umanità. Ma purtroppo ho saputo poco e vedi che... La guerra si ripete, le guerre si fanno, ieri in Bosnia, prima altre parti, dopo tante altre parti, Iraq, Siria, eccetera, eccetera, e Non so come, come uscire di questo incubo, che... perché io sono pittore, partecipo in uno spazio divino, ma purtroppo sono anche un, un padre, sono anche un nonno, sono anche un cittadino, sono anche, come ha detto, bosniaco, voglio dire non posso, non potete vivere e non partecipare alla vita, alle cose che... Volevo, dopo tutto, vedete che abbiamo parlato ore e ore, possiamo parlare, problemi sono tutti rimasti, diciamo. D'altra parte la gente deve vivere ragazzi devono andare in scuola, le persone devono lavorare, eccetera, eccetera. Ma come siamo legati con i ganci, con le code, per sempre non si esce di questa... Volevo parlare della cultura, delle cose belle che, che come ho detto purtroppo, la gente vive, la gente deve lavorare questa terra che diciamo, chiamiamo come Balcani, ma io faccio focus sull'ex Jugoslavia, ma su particolarmente sulla Bosnia, perché è una terra che d'altra parte dà alle persone, la, le, le, fisicamente ma anche in te, in te, come costituzioni molto interessanti, molto brave, molto creative. Gli artisti sono, sono tanti, grandi, ma anche storia dell'arte in queste zone è piena di grandi, forse voi non conoscete bene, ma anche oggi una città, Sareo è, è una città non vi dico cosa è ci sono storie ci sono belli testi di come ha sopravvissuto Sarevo sotto assedio di tre anni e mezzo è una storia incredibile ma non voglio parlare di quelle cose oggi Sarevo è una città molto viva molto viva su quello che c'è perché politicamente eh, eh, economia tutto è, sono conseguenze profonde di questa guerra che, che non dà, non si può, perché potete immaginare che l'economia è su, sulla terra in certo senso, tutte le grandi sistemi di quell'epoca jugoslava, di grande socialismo, è, è, è atterrata, no? tutti i grandi sistemi non funzionano che funziona, voglio dire, c'è poca, poca materiale, pochi soldi per, per fare la cultura. D'altra parte le persone, come, come si dice in italiano, sotterraneo, fanno con una protesta, perché devono vivere, attori devono fare teatro, musicisti devono suonare, pittori, sì, e ci, si fanno le cose incredibilmente ma si fanno le cose ci sono grandi festival di cinema grandi festival del teatro internazionali, tutti perché il Sarevo è anche amato come, come un focus un punto dove tutti penso tutti vogliono, amano venire perché trovano una un'atmosfera, dopo tutto è passato, trovano un'atmosfera bellissima, la gente che ha una grande voglia di dimenticare tutto, ma come diceva anche mio collega precedentemente, prima do, do, dobbiamo dobbiamo giustificare le, le, quelle persone che hanno fatto. Orrori gravissimi sull'umanità, sul popolo. Dobbiamo una volta per sempre mettere punti, finire queste storie, perché voglio che mia nipotina, che tanta gente che è nata, dice, chi ha 20 anni, 19, 15 anni, non sanno, non hanno visto la guerra. Vivono, hanno diritto per vivere. Per Andare a scuole, come dice il mio collega, ma andare a scuole senza divisioni. Ma dove avete visto queste divisioni? Dove? Ma noi Bosnia, prima, ma era prima di... Potete immaginare tutti i cechi, tutti i polacchi, tutti i bulgari, venivano in Jugoslavia e invidiavano. Erano felici venire in Jugoslavia a vedere il sistema che funzionava, che abbiamo... Economia, libertà, tutte le cose che l'Occidente apprezzava. Ma c'eravamo molto prima in questa Europa, particolarmente Bosnia, Sarajevo, i miei amici che sono stati a Sarajevo. Ma sono un nucleo europeo così forte, così bello che non so come. È. è così, sai, non, sapete, non so come. Verso dove orientare questo mio discorso, ma veramente voglio che. È bene che parliamo, dobbiamo parlare perché più che parliamo, cerchiamo che non si succedano mai, mai, mai queste cose che, che abbiamo sopravvissuto noi, che è successo in Bosnia. Non so se. Mi piacerebbe se possiamo parlare. Potete chiedere, non sono non ho preparato il mio discorso, non so cosa vi dire, ma comunque la vita deve andare avanti: le persone o così o così, comunque continuano a vivere, devono vivere e devono avere questa possibilità perché se no, se non so. Purtroppo non c'è un giudizio, una giustizia che viene e, a posto nostro e dire sei colpevole, sei colpevole, se vai via, questi eccetera, eccetera. No? Dobbiamo fare noi, ma è una, una cosa molto lenta e molto lunga. Bene, vi no? ringrazio perché... Gracias.